Grazie Presidente, ma intervengo ovviamente per ciò che riguarda le mie competenze specifiche in qualità di Presidente della Commissione Bilancio perché su questa delibera c'è stato un lavoro coordinato delle Commissioni Urbanistica e Bilancio proprio perché la delibera, al primo punto del deliberato, prevede di vincolare eh, alcuni fondi per la realizzazione dell'opera in questione. Ehm, volevo intervenire semplicemente anche perché il eh, consigliere De Priamo ha citato, definendo, de, definendolo diciamo, un incidente, il primo parere negativo della ragioneria generale e, eh, grazie appunto al lavoro delle, delle commissioni e degli uffici si è arrivati eh, ad, una, ad una rettifica di quel, eh, di quel, eh, di quel parere eh, per il quale ringrazio sia la dottoressa Monterosso del, eh, del PAU che ha fornito in modo dettagliato la provenienza esatta dei fondi che intendiamo vincolare per la realizzazione dell'opera eh, e anche la dottoressa Boldrini della Ragioneria Generale che ha provveduto a rilasciare in data 27 gennaio la rettifica al parere, trasformandolo, proprio in conseguenza dell'istruttoria che era stata fatta sul reperimento e l'individuazione dei fondi, che il, diciamo, il risultato della discussione della commissione del 24 gennaio congiunta urbanistica bilancio, ha rettificato il parere in favorevole a rettifica del precedente parere da lei stessa rilasciato, Per cui a loro vanno i miei ringraziamenti perché si potrà procedere nell'iter che poi porterà alla realizzazione di quest'opera come già descritto dai miei colleghi. Grazie.